Eh, buongiorno a tutti oggi sono a casa mi è andata un giorno libero allora oggi ho deciso di dedicare questa giornata per fare le pulizie e per mettere via tutti gli addobbi natalizi so che tantissimi mettono via tutto il, dopo la biafana ecco io invece quest'anno ne approfitto di questa giornata e dopo la Befana mh, vorrei stare un po' più a riposo ecco perché mh, anche di mettere via tutto ci vuole del suo tempo, Uno ci mette un'oretta o due solo per smontare albero, tutti adobbi natalizi. Poi tutti gli anni mi accorgo che mh, dopo un po', dopo qualche settimana quando Oh, adobe natalizzi o altre adobe ecco e, um, mi stanco subito, cioè, dopo due, due settimane mi stanco vorrei tirarvi via tutto, non so se succede anche a voi ma a me mi succede così adesso ed ecco perché io come adobe natalizzi avete visto anche voi, ho adobato solo la sala e ho messo qualche cuscino in cucina ecco cioè giusto per far vedere che è Natale ecco però mh, pian pianino secondo me anche anno prossimo li metterò ancora meno ecco così ci metto meno tempo per spolverare mh, e per fare anche le pulizie mh, è tutto un sì, tutta una cosa, forse mentale, ecco, non lo so. Allora, come vedete dall'immagine, per la prima cosa che faccio io passo l'aspirapolvere dappertutto. Um, Però oggi pulisco una camera alla volta. Cioè, um, intanto l'aspirapolvere passo dappertutto in tutte le camere e dopo invece spolvero e um, e passo lo straccio invece, e invece la camera alla volta. Per spolverare invece ci metto l'acqua e un goccino di amorbidente visto che l'ho comprato per sbaglio, e, e niente lo uso come, come antistatico, e intanto pulisco la camera da letto, e pulisco tutti i mobili. E poi, dopo lavo i pavimenti con un detersivo igienizzante per i pavimenti. Niente di, di che, ecco. E poi lavo i pavimenti nel mio solito, nel mio solito modo, ecco. Dopo la camera da letto invece passo in cameretta e anche qua faccio la stessa cosa, prima pulisco okay. la polvere e dopo passo con lo straccio pulisco tutti i pavimenti. Poi nel frattempo vado a rifare anche il letto, chiudo anche tutte le finestre perché dopo un po' viene freschino. Ecco. L'avevo aperto tutte le finestre, ecco, non ve l'ho detto prima, eh, giusto per cambiare un po' aria. Poi nel frattempo ho fatto anche da mangiare ho fatto anche qualche lavatrice. Sono andata a stendere su un solaio, ho preso altre cose che erano già asciutte. Così quelle che non devo stirare eh, le metto già subito dentro l'armadio, ecco. Poi faccio ripartire anche un'altra lavatrice, metto via questi cuscini qua eh, che erano natalizi infatti non vedevo l'ora di tirarli via sono tanto scomodi ragazze e eh, vabbè poi dopo sono andata su un solaio a recuperare tutte le scatole e eh, mettere via adobe natalizi infatti qua sto, ho tirato eh, un adobo che c'era messo sopra la porta e incomincio a tirare via tutto Tiro via tutti i adobbi natalizi, anche qua che c'è sulla sua mensola, spolvero, e dopo rimetto altre cose che non sono natalizi, ecco. Ah ragazzi, qualcuno mi ha chiesto se sto bene, ah sì ragazzi sto bene, giustamente a fare video così, con la voce fuori campo, e... Non scherzo, non rido come faccio di solito, ecco, eh, perché registrando così eh, fa forse un altro impatto, però sì, sto bene. Alla fine quest'anno non ho comprato neanche abete perché tutti gli anni facevo un centro tavola con, con i rami ecco. Quest'anno non ho comprato neanche quello ehm, ma va bene così ecco Prossimo anno forse lo ricompro, ma quest'anno per la mancanza di tempo, perché dovevo andare al mercato, una cosa o l'altra, alla fine ho lasciato questo qua. ecco. L'ho belito un po', eh, questo centro che era centro con i fiori, ma molto semplice, l'avevo belito con un po' di, di cosina natalizia e l'ho lasciato così tiro giù albero che così faccio prima a smontare tutti gli adobi tutto quanto anche le lucine che sono scomode ecco anche il cesto che avevo fatto sotto l'albero a me non mi è dispiaciuto quest'anno infatti lo tengo non ho smontato e lo tengo per l'anno prossimo che mi piace di più che il centrino sotto poi rimetto tutti gli adobe natalizi dentro le sue buste li tengo tutti separati perché così faccio prima anno dopo e, dipende da, da come la voglio fare e, così faccio prima ecco ad adobare scelgo prima tutti adobe questi giustamente sono sono alcuni adobe natalizi però ne ho, ne ho degli altri. Ecco, sono in solaio. Però quest'anno l'avevo fatto molto semplice. E a me non mi è dispiaciuto. Ecco. Ogni tanto mi piace cambiare. Poi c'è chi fa uguale tutti gli anni. Però. Ognuno fa le sue scelte, ecco, giustamente facendo sempre nello stesso modo hai meno cose in giro, ecco, quello vero. Smonto anche tutto questo albero qua. E questo albero qua non so quanti anni ha ragazzi, ma ne ha tantissimi anni, e però è ancora perfetto. chiudo con lo scotch la scatola che è così non so come la polvere anche se lo tengo dentro, dentro un armadietto però così tiene anche meno spazio direi dopo riporto tutto su un solaio poi dopo vado a smontare le lucine che ho anche sul balcone e domani devo lavare anche il balcone perché guardate come è sporco oggi invece mi concentro in casa ecco poi dopo ripasso un'altra volta con l'aspirapolvere qua perché c'erano tutti i brillantini in giro si è sporcato tutti di nuovo niente ripasso un'altra volta con l'aspirapolvere dopo spolvero anche tutte le cose in sala e rimetto tutto a posto eh, non faccio vedere tutto in questo video qua perché sennò diventa lunghissimo intanto metto due o tre cosine qua su questo mobiletto. qua eh, niente ragazze devo ancora comprare uno specchio da mettere qui sopra perché secondo me specchio starebbe meglio però eh, non ho ancora visto uno specchio che mi può piacere da mettere qui sopra perché non deve essere né molto elegante né non mi piace neanche molto pacchiano ecco devo essere sincera e quando troverò uno specchio adatto lo metto qui sopra La mia casa giustamente forse è un po' troppo classica, forse non piace a tutti, ecco. Anche io ho passato un periodo che volevo cambiare tutto. E invece adesso sono ritornata a me stessa e non li cambierei per nulla, ecco. E perché secondo me forse adesso non vanno tanto di moda, ma torneranno torneranno i nostri tempi, ecco. Ah, non vi ho raccontato che prima di comprare quel mobiletto lì che c'è vicino all'ingresso eh, avevo un'idea, volevo mettere una console, ecco. Mm. E siamo andati in un mobilificio a chiedere cosa costa una, una console ma piccolissima in legno mi ha chiesto ragazze 700 euro non so se vi avevo raccontato questa cosa qua e mentre stavamo guardando tutti i mobili eh, Andrea fa ma scusi eh, ma eh, qua c'ha tutti i mobili di tutta la sala costa 1000 euro lei mi chiede 700 euro per un mobiletto? no? Ehm, il signore invece l'ha detto sì, è vero eh, non vanno di moda però costano 10 cioè, volte di più, ecco, e allora mi viene da sorridere quando uno cambia i mobili, conosco la gente che cambiano i mobili in legno, li svendono, cioè, perché hanno dei mobili bellissimi, li svendono e dopo vanno a comprare i mobili idricchi, ecco, però giustamente ognuno fa le sue scelte, anche se non li condivido ecco perché un mobile l'IKEA si smonta con, con una piccolissima cosa sappiamo tutti no? però va bene non saremo di moda però almeno i mobili dureranno mh, degli anni ecco uno giustamente forse non piace mh, legno ecco però io preferisco Mm, comprare un mobile in legno e poi se mai uno li può anche pitturare e, se non piace il legno, ecco, sarebbe una scelta un po' più intelligente, secondo me. Però è solo il mio pensiero, ecco, non voglio. Non voglio dire la mia come se fosse una legge e quell'altro sbagliano, no, assolutamente no, ognuno fa le sue scelte nella vita. Bene ragazze, io direi che per oggi ho chiacchierato abbastanza. Eh, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi ho fatto compagnia. Quelli che non sono ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale per non perdere altri video come questo. E niente, vi chiedo di lasciarmi un like se vi è piaciuto il video. E, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!